Invece oggi iniziamo il secondo capitolo, mi piace chiamarlo, il secondo macro argomento del corso. Quindi faremo ancora un po' di eh, esercizi sulla parte di modellazione concettuale, ma adesso cominciamo a pensare al, all'argomento successivo no? che è quello della modellazione di processo. Quindi il secondo dei modelli che usiamo per descrivere la vista comportamentale dei sistemi informativi. Ah, sul modello concettuale, la domanda che ci eravamo fatti per poi andare a imparare a costruire i diagrammi delle classi era: quali sono le informazioni che il sistema informativo gestisce? E queste informazioni, con quali dati sono rappresentate? Da quali attributi? Da quali relazioni? Adesso la domanda che ci facciamo è leggermente diversa no? e ci chiediamo quali sono i processi, i flussi di lavoro, le sequenze, le possibilità di esecuzione che il sistema operativo offre e anche qua ovviamente eh, cercheremo di ragionarci facendo riferimento a una rappresentazione specifica che è quella dei diagrammi delle attività. Activity Diagram, che sono anche qua standardizzati dall'UML. Non è l'unico formalismo per rappresentare processi, no? però è uno dei più noti ed è quello che utilizzeremo. Quindi noi adesso cerchiamo di immaginare, cambiamo punto di vista, no? immaginiamo lo stesso sistema informativo, ma anziché chiederci quali sono le informazioni, ci chiediamo quali sono le azioni. Cioè, quali cose, quali sequenze di operazioni quali flussi operativi sono supportati dal sistema informativo. Se portiamo avanti il nostro esempio degli hackathon, e ci saranno varie operazioni che posso fare, c'è l'organizzatore che crea l'hackathon, c'è eh, l'organizzatore che sceglie i giudici, ci sono i partecipanti che si iscrivono, i partecipanti che formano i team, eh, i giudici che danno le valutazioni e così via. Tutte queste azioni, tutte queste le chiamo azioni, come diciamo, il termine tecnico anziché dire le cose che si possono fare, non sono disordinate, devono essere organizzate secondo una ben precisa sequenza logico-temporale. Cioè, non è possibile che l'organizzatore scelga i giudici finché non ha definito, o creato un nuovo hackathon, le informazioni del nuovo hackathon. Non è possibile che gli i partecipanti si iscrivano all'hackathon fino a quando le iscrizioni non sono aperte e le iscrizioni non possono essere aperte fino a quando non ho scelto i giudici. Quindi c'è una serie di, no? di vincoli. Eh, il partecipante può invitare qualcun altro per insomma, poter richiedere a qualcun altro di, fare, di entrare a far parte del suo gruppo oppure può ricevere una richiesta. Quindi ci sono dei vincoli che sono vincoli sequenziali. Una cosa non può essere fatta, il sistema cosa vuol dire non può essere fatta? Vuol dire che il sistema informativo non deve permettere agli utenti di fare una certa operazione, fin tanto che una precedente non è finita. Oppure ci sono dei workflow un pochino più possibilisti, cioè a un certo punto è possibile fare varie cose e dipende poi da che cosa, cosa l'utente vuole fare, ma il sistema informativo le, le deve permettere tutte, deve permettere agli utenti di fare varie tipologie di cose, di azioni in un determinato momento, in un determinato contesto. Allora, Tutto questo, questi ragionamenti, vanno sotto il nome di processo, o workflow, o flusso di lavoro, o flusso di esecuzione dell'attività. Quindi, da un lato abbiamo tante azioni che si possono fare, e ciascuna di queste azioni il sistema informativo la deve supportare, ma non basta dire quali azioni posso fare, devo anche dare dei vincoli quindi descrivere quali sono le regole che mi dicono quando una certa azione è possibile e quando invece no. Altrimenti è un sistema informativo anarchico in cui tutti possono fare tutto sempre. No, non servirebbe a nulla. La funzionalità del sistema informativo dipende anche e soprattutto da quelle che sono le sequenze di operazioni. Io faccio una proposta, tu la approvi, l'altro la valuta e l'altro la conferma. Nelle azioni di tutti i giorni, anche qua immaginiamoci tanto per facilità i moduli cartacei, c'è qualcuno che lo prende, lo, lo, lo, lo compila, lo firma, lo consegna, un altro lo convalida, lo manda a chi deve decidere e poi ti ritorna la risposta indietro. No? Sono delle sequenze di operazioni che, nel caso più semplice, sono puramente sequenziali, passo 1, 2, 3, 4, 5. Nei casi più normali, più complessi, invece, possono avere delle ramificazioni a seconda di ciò che succede. Um, Alcuni tipi di formalismi per rappresentare processi eh, hanno una, poss una possibilità in più, che noi non useremo in questo corso, che è quella di poter fornire supporto all'esecuzione dei processi, anziché solo alla descrizione. No, il focus che ci diamo in questo, in questo corso è quello di imparare a fare analisi dei sistemi informativi, quindi imparare a descrivere che cosa il sistema informativo dovrà fare. E quindi il nostro scopo nell'imparare questi formalismi è riuscire a descriverlo nel modo più preciso e completo possibile. Alcuni linguaggi di descrizione dei processi in realtà sono linguaggi anche eseguibili. Cioè, quando ho la descrizione, il diagrammino che faremo, ci sono dei software che sono in grado di eseguire questi diagrammi. E quindi di fatto ho già metà del lavoro fatto. Nel senso che ho, nel descrivere che cosa il sistema deve fare, in realtà, ho già un sistema che lo fa, che poi va completato, bisogna mettere l'interfaccia, bisogna mettere le icone, bisogna mettere i controlli, il codice va aggiunto, però ho una generazione automatica della parte del sistema informativo che deve applicare quelle regole. Quindi alcuni formalismi permettono anche l'esecutività, la possibilità di eseguire queste rappresentazioni. Noi non ce ne occuperemo anche perché non ci interessa e poi sono formalismi un pochino più dettagliate ovviamente, devono avere tutta l'informazione concreta per poter eseguire. E a noi non interessa arrivare a quel livello di dettaglio. E quindi ci accontenteremo di una rappresentazione che viene chiamata semiformale, nel senso che è, è precisa, ma è destinata a essere letta e interpretata da persone, da umani, no? e non da macchine. Quindi non è un linguaggio eseguibile di per sé. Um, ok. Cominciamo anche qui a vedere quali sono i principali ingredienti sintattici su cui si basa questo modello di attività. Qui si chiama activity diagram, non si chiama process diagram, lo usiamo per rappresentare i processi. Nella terminologia UML lo chiamano activity, quello che chiamiamo processo viene denominato attività activity. Ok? Quindi, diagramma delle attività in italiano, diagramma attraverso cui si descrivono i vincoli logico-temporali a cui devono sottostare le azioni supportate dal sistema. Quindi, due cose devo definire, le azioni e i vincoli. Cosa il sistema può fare e quando devo permettergli di farlo. Quindi, da un lato, devo riuscire a elencare tutte le attività, le azioni che il sistema può fare e poi li devo collegare attraverso un insieme di regole che ne danno no, la conseguenzialità, quello che dicevamo prima, non posso scegliere i giudici finché non ho creato, o definito l'hackathon, è una regola, una regola che collega tra di loro due azioni, l'azione o attività, due azioni di creare l'hackathon e l'azione di scegliere un giudice. Qui stiamo quindi parlando di operazioni che il sistema informativo permette di fare. Alcune operazioni il sistema informativo sarebbe già in grado, può farle da solo, ma la maggior parte delle azioni il sistema informativo le può fare insieme a un utente, supportando un utente. Creare un hackathon non è una cosa che il sistema informativo può fare da solo, perché il titolo, la data, è come fa a decidere solo da solo il computer? Ci vuole un umano che gli metta dentro quei dati. Scegliere i giudici, vabbè, può darsi che sia un'azione un che il sistema informativo può fare da solo. Sorteggio e me li scelgo. Oppure è un'azione invece che il sistema informativo supporta un utente nel fare questa azione. E quindi l'organizzatore attraverso il sistema informativo, interviene con il sistema informativo, sceglie i giudici. Quindi avremo azioni, chiamiamole automatiche, svolte direttamente dal sistema informativo senza l'intervento umano e altre azioni che invece sono svolte attraverso il coinvolgimento di un utente, ma non tutti gli utenti possono fare le stesse cose, quindi a questo scopo definirò delle varie, dei varie categorie di utenti che si assumono responsabilità diverse o ruolo diversi, cioè avremo un utente che si assume il ruolo o la responsabilità di essere l'organizzatore. Quindi l'organizzatore può fare certe cose, il giudice può fare altre cose, il partecipante può fare altre cose, l'utente non registrato nel sistema potrà fare altre cose. Quindi la possibilità di svolgere un'azione dipende non solo dalle regole, ma anche dall'appartenenza dell'utente all'insieme di utenti autorizzati a svolgere quell'azione. Quindi in questo caso nel diagramma di processo comincia per la prima volta, ne parliamo per la prima volta in questo corso, a entrare la nozione dell'utente. Nel diagramma concettuale l'utente stava ben lontano, qui parliamo di informazioni e basta, dicevamo, la settimana scorsa. Qui invece cominciamo a metterci dentro gli utenti. Senza necessariamente conoscerli per nome e cognome, ma raggrupparli in categorie, allora, queste attività, diagrammi di attività sono dal punto di vista, da cioè quelli del diagramma, un'estensione delle macchine a stati, in un certo senso, da questo punto di vista somigliano a un formalismo matematico che è stato definito da un certo OR nel, negli anni 70 che ha chiamato state charts le state charts sono un'estensione di una macchina stati una macchina stati è no, no, un grafo in cui ci sono vari stati tra cui si può passare da uno stato all'altro a certe condizioni, le state charts in più aggiungono di, di fatto la possibilità di eseguire azioni in parallelo no? ma vabbè, questo se vogliamo è il piccolo background eh, matematico che ha avuto in mente chi ha creato il formalismo UML degli activity diagram. Così come chi ha creato il class diagram in mente aveva il modello relazionale del database, con i vincoli, con le cardinalità, eccetera, qui avevano, avevano in mente questo modello. E quindi è un formalismo di tipo diverso. Allora, questo formalismo si basa essenzialmente su un ingrediente base, che è l'azione, una singola azione. Un'azione è un'operazione che il sistema informativo può svolgere. Può svolgere da solo, o può svolgere con l'aiuto, cioè interagendo con un utente, sotto la responsabilità di un qualche utente. Okay? Allora, un'azione, dal punto di vista grafico, la rappresentiamo con un rettangolo con gli angoli arrotondati, quindi è diverso dalla classe che è quadratica, è un rettangolo diciamo, con gli angoli, con gli spigoli vivi. Quindi gli spigoli sono arrotondati, non abbiamo le, le, le, sez le tre sezioni, è semplicemente un rettangolo dentro il quale c'è il nome dell'operazione da fare. Quindi un'azione è ricevi l'ordine, un'altra azione è invia l'informazione di pagamento, ad esempio, e così via, su, o sul conto di, su cui pagare. Eh? Prese da sole, qui in ordine sparso, le singole azioni rappresentano tutte le operazioni che il sistema informativo può fare, potenzialmente. Poi adesso dobbiamo dare delle regole per decidere quando le può fare. Ogni azione deve essere ben definita, nel senso che devo capire quando inizia e quando finisce. Un'azione è un'operazione ben definita, vuol dire che devo capire quando finisce e capire che, ho, che effetto ha sul sistema informativo, in particolare sul modello concettuale, il fatto di aver eseguito quell'azione. Un'azione che non intacchi il modello concettuale, quindi che non va a leggere dei dati che non ne va a modificare, è un'azione inutile dal punto di vista del sistema informativo. Io non ci metterò l'azione, vado a prendere il caffè, che è sempre possibile. Perché il fatto che l'utente vada a prendere un caffè non cambia la conoscenza del mondo, ossia il modello concettuale, che il sistema informativo sta gestendo. Oltre al fatto che il sistema informativo non ha idea, non può sapere se l'utente è andato a prendere il caffè o no. No? quindi noi ci dobbiamo limitare nel descrivere questi processi a avere il punto di vista del sistema informativo non stiamo descrivendo le azioni che fanno gli utenti stiamo descrivendo le azioni che il sistema informativo fa supportando gli utenti Ok? questo poi lo, lo coglieremo meglio quindi un'azione di un'attività, di, un di un processo All'interno di un processo per noi è un'azione, un'operazione svolta dal sistema informativo o autonomamente o con l'utente. Non abbiamo mai azioni, a, che non tocchino il modello concettuale, o lo leggono o lo scrivono, e b, che non coinvolgono un'interazione col sistema. Esempio molto semplice. Voi andate alla posta a pagare un bollettino postale, ok? Quindi voi date il bollettino postale in mano all'impiegato della posta, il quale interagisce col sistema per gestire il pagamento. Chi sta usando il sistema informativo è l'impiegato della posta, non siete voi. Il fatto che voi siate andate lì, abbiate parlato con questo signore o signora, gli abbiate dato in mano un pezzo di carta, sono tutte azioni che il sistema informativo non compie, non vede, non sa. Noi ci possiamo immaginare l'impiegato della posta Solerte che al mattino si inventa dei bollettini e se li paga per conto di terzi. E il sistema informativo non se ne accorgerebbe. Il sistema informativo vede solamente l'interazione dell'impiegato con la sua console. Dice un po' strano: l'azione di pagare un bollettino non coinvolge il cliente finale. Processo insensolato, certo, che coinvolge l'utente finale, ma la parte di processo che è gestita dal sistema informativo non lo coinvolge. Diverso è se ci fosse il self-service, la macchinetta in cui voi infilate il bollettino, infilate il bancomat, allora siete voi che interagite, come siamo noi, come utenti finali, che interagiamo col sistema. Quindi, un po' l'esercizio che vi chiedo di fare è immaginarvi, chiusi dentro una scatola del computer, e poi voi del mondo potete conoscere solo ciò che il computer conosce. Tutto ciò che succede nel mondo, ma che non viene a conoscenza del computer, non esiste, non lo vediamo. Ok? Concettualmente nella nostra mente ce l'abbiamo, ma non fa parte della specifica del sistema informativo. Perché chi implementa il sistema informativo non se ne deve occupare. Ok, queste azioni, queste azioni come sono organizzate? sono organizzate attraverso una serie di processi diversi, una serie di attività diverse. Ciascuna degli indipendenti, queste attività, ciascuna attività conterrà al suo interno diverse azioni. Quindi abbiamo una singola azione e poi un gruppo di azioni che costituisce un'attività. E di attività ne possiamo avere tante, ogni diagramma dell'attività eh, contiene al suo interno una attività che è composta di molte azioni. Queste azioni sono correlate tra di loro perché l'attività ha un punto di inizio e un punto di fine. Un punto di inizio che è indicato con un cerchio e il punto di fine che è indicato, per il momento, con un cerchio doppio, con la circonferenza doppia. L'inizio significa che l'attività parte, il processo inizia la sua esecuzione, il sistema informativo inizia ad eseguire questo processo inizia a eseguire le azioni che sono descritte all'interno di quel processo. Quindi nasce il processo, viene creato, viene attivato, viene lanciato, parte. Tutti questi sinonimi useremo. Mentre il nodo finale rappresenta la terminazione di quel processo, cioè di tutta questa attività, adesso è finita, bon, non se ne fa più nulla, abbiamo fatto tutto ciò che c'era da fare l'hackathon ha finito, ho dato i premi, adesso il processo che descrive l'hackathon finisce. Che non vuol dire che finiscono tutti gli hackathon del mondo, vuol dire che finisce questo hackathon. Poi ne potrà cominciare un altro. Sarà un altro processo identico, ma che è relativo a un, processo, a un, un hackathon distinto. Allora, il processo in qualche modo descrive la struttura generale e ricorrente del processo, però il processo può essere ripetuto Tante volte, per utenti diversi, per azioni, per azioni diverse, per pratiche diverse, ripetendo lo stesso tipo di regole. Quindi anche qua abbiamo, come avevamo nel modo concettuale, i due livelli, no? quello dello schema e quello degli oggetti, quello delle classi e quello degli oggetti. Qui abbiamo il modello attività e poi le singole esecuzioni di questa attività. Quindi questa stessa attività può essere Uh, eseguita molte volte. Pensate all'attività lo studente supera l'esame. Eh, ognuno di voi ha un'attività in cui sa esattamente se l'esame l'ha già superato o no, quindi se quell'azione lì l'ha già fatta o no. Quindi, però il processo è uguale per tutti, le regole, devo iscrivermi, devo presentarmi, devo confermare il voto, eccetera, sono uguali per tutti, il processo che seguiamo è uguale per tutti, ma ciascuno in quel processo è arrivato ad un punto diverso, e ci è arrivato portandosi dietro dei dati diversi, cioè il proprio nome, la propria matricola, e alla fine il proprio voto. Quindi abbiamo una regola che è uguale per tutti, descritta dal processo, e poi l'esecuzione di questa regola avviene molte volte e si porta dietro informazioni ogni volta diverse. Queste informazioni ogni volta diverse le riassumiamo all'interno, di un cosiddetto token, no? che già era, scusate, era già citato qua, il token viene, è un gettone, no? un segnaposto, un segnalino, che viene creato quando l'attività, nel nodo iniziale dell'attività, viene distrutto nel nodo finale dell'attività. E come funziona questo token? Quindi noi abbiamo un diagramma che ci dà, le, di fatto il diagramma di attività, ci definisce le regole di viaggio del token. Il token può essere creato molte volte, ogni token diverso rappresenterà un'esecuzione diversa della stessa attività. E il token viaggia. Innanzitutto il token che noi rappresenteremo con questo segnalino del monopoli, il fiaschetto, ehm, nasce, viene creato nel nodo iniziale di un'attività, quindi se l'attività è hackathon, allora è il, nodo iniziale, il nodo iniziale creerà un nuovo segnalino, un nuovo token, quando un utente vorrà creare un nuovo hackathon, allora avvia il processo di gestione di questo hackathon poi ovviamente dipende da che cosa rappresenta il processo, però ogni processo ha sempre un inizio. Allora, l'inizio all noi lo rappresentiamo attraverso la creazione di un token. Ogni volta deve essere ben chiaro per noi che cosa rappresenta il token. Rappresenta l'hackathon, rappresenta l'iscrizione, rappresenta il singolo voto, eccetera. Dipende dal livello di iscrizione che abbiamo. Quindi avremo un processo che definisce delle regole e poi su questo processo viaggiano dei token e noi dobbiamo dire che cosa rappresentano. Nel caso dell'esame, il token rappresenta il singolo studente che sostiene il singolo esame. Diverso sarebbe, per dire, l'esame dal punto di vista mio, dove un singolo token rappresenta l'intero appello. Lo devo preparare, devo venire in aula, lo devo correggere, devo pubblicare i voti e questo è un, un token per appello. Mentre voi avete siete in 100, ci saranno 100 token diversi perché ciascuno l'esame lo sostiene da solo. Mentre io quando lo preparo, lo preparo per tutti. Quindi questo esame sarà gestito da 101 token. 100 del processo sostenere l'esame, dell'attività sostenere l'esame, 1 del processo preparare l'esame. Quindi è importante chiedersi cos'è il token, che cosa rappresenta, quali informazioni si porta dietro. E quanti ce ne sono? Ecco, metà degli errori che si fanno nel fare diagrammi concettuali, diagrammi di attività pardon, eh, si potrebbero risolvere, si potrebbero correggere se ci si chiedesse più spesso quanti di questi token ci sono. Quante volte questa azione deve essere eseguita? Poi lo, lo, lo vedremo in pratica, ricordiamoci questa, questa domanda, che è un, un modo di fare un po' la prova del 9 per capire se il processo ha senso. Ok, dicevo, allora il token viene creato nel nodo iniziale, attraversa il diagramma di processo seguendo le regole che adesso dobbiamo imparare a descrivere e finalmente atterra prima o poi al nodo finale. E quando il token arriva al nodo finale viene distrutto senza pietà, viene eliminato dal processo. Quindi vuol dire che quel processo che stava eseguendo magari in parallelo 7 token, ne ha uno in meno. 7 token erano stati, magari a 7 utenti diversi, a 7 hackathon diversi, che erano arrivati ciascuno in un stato di avanzamento diverso. Vuol dire che di quel, quel processo l'abbiamo finito. Allora il token, se dovesse solo viaggiare tra il nodo iniziale e il nodo finale, non servirebbe a nulla nel viaggiare dal nodo finale al nodo finale, attraverso delle azioni. Quindi il token arriva in un'azione, quando il token entra in un'azione, vuol dire che il sistema informativo può svolgere quell'azione. Meglio ancora, può permettere all'utente di svolgere quell'azione, se l'azione coinvolge l'utente. Quindi il token è un pochino un abilitatore, una sorta di testimone no? della gara di corsa. Chi ha il testimone in mano, Può correre, può fare la sua tratta di percorso, che corrisponde a una determinata azione. Le azioni che non hanno il token sono potenzialmente lì, ma non eseguibili adesso. Il sistema informativo non ti permette di eseguire un'azione se questa non è abilitata. e L'abilitazione la rappresentiamo attraverso la ricezione del token. Quindi in ogni momento all'interno dei vari processi che stiamo descrivendo ci saranno alcune azioni, action, che hanno il token pronto e quindi le posso, hanno il token sopra, è arrivato lì il token e quindi possono essere eseguite, molte altre che invece non, non hanno il token e quindi in quel momento il sistema informativo non permette a nessuno di farle, di svolgere quell'azione. Quindi il token arriva a un'azione e la in qualche modo abilita. Poi il fatto che un'azione sia abilitata non vuol dire che venga eseguita subito. Vuol dire che è possibile eseguirla e che forse prima o poi verrà eseguita. Quindi, quando il token, arrivare di arrivare all'ingresso di un'azione, del rettangolo, sta lì sulla soglia fermo, abilitando quell'azione. Allora, se quell'azione dipende solo dal sistema informativo, quindi coinvolge non coinvolge l'utente, non c'è motivo per cui il sistema informativo debba, debba ritardarla, no? La prende e la esegue, tipicamente la esegue subito. Ma se invece quell'azione coinvolge un utente, l'organizzatore sceglie i giudici, e fino a quando l'organizzatore non si siede lì per fare quell'operazione, l'azione non può essere fatta. Pur essendo un'azione abilitata, cioè il sistema informativo è pronto per fare quell'azione. Perché tutte le regole no, da cui quell'azione dipendeva sono soddisfatte. Allora, quando un token arriva in un'azione, non sappiamo quando quell'azione verrà eseguita. Da quel momento in avanti può essere eseguita. A un certo punto, quando l'utente vuole, la esegue. Se vogliamo, l'affermazione forte è che tutte le azioni che non hanno un token non possono essere eseguite. Tutte le azioni che hanno un token... Se l'utente vuole, possono essere eseguite, ma se l'utente non vuole, no. Non è che gli puoi sparare all'utente se lui poi non sceglie i giudici. E se è dimenticato, non ha voglia, ha cambiato idea, non lo fa. Che devo farci? Cioè, o meglio, il sistema informativo non ci può fare nulla. Eh? Magari il responsabile dice, senti, ma perché sei ancora fermo su quella pratica? Allora è un altro conto, ma non c'entra niente il sistema informativo. Quindi dal punto di vista di sistema informativo io so quali sono le azioni possibili e metto a disposizione degli utenti queste azioni. Gli utenti quando vogliono le eseguono. Eseguire un'azione in qualche modo ce lo visualizziamo con il token che entra dentro l'azione e ci sta per tutto il tempo necessario all'utente per svolgere quell'attività. Quindi può durare un secondo che l'azione è il giudice conferma l'invito, ti arriva l'invito, tu ti colleghi al sistema, GCIPOM. Sì, Durata dell'azione un minuto, un secondo. Oppure sono azioni più complesse, tipo col, col caso dell'esame dell prima, lo studente svolge l'esame e dura due ore quell'azione. E quando esco vuol dire che l'ho consegnato. Quando l'azione è terminata, consegno il compito, l'ho finito. Oppure posso avere azioni che durano... Anche più, più a lungo. L'importante è che sia chiara la condizione per cui una determinata azione è terminata. E quindi in questo caso, dice, ho finito quell'azione, il token esce dall'azione e si sposta su quella successiva. Quindi la, il tempo che intercorre tra quando il token arriva alla soglia di un'azione e quando entra, cioè l'azione viene iniziata, non è definito. Il tempo per cui il token rimane dentro un'azione non è definito. Non è definito significa che il sistema informativo non ci può fare nulla, dipende solo dall'utente. E poi, invece, appena l'attività è completata, il token può uscire e andarsene. Andarsene dove? Beh, noi sappiamo che i token nascono qua, finiscono là nel nodo finale, attraversano delle azioni, ma quali azioni attraversano? Lo definiamo attraverso una serie di costrutti che sono essenzialmente delle frecce, delle regole di viaggio di questo token. E queste sono le regole di viaggio previste dal formalismo UML. Allora, la più semplice ovviamente regola di combinazione delle azioni all'interno di un processo è la sequenza, cioè la combinazione sequenziale, seriale. Prima questo, dopo quello. Una, vuol dire che prima si deve compiere completamente un'azione e solo dopo il completamento della prima azione potrà essere eventualmente iniziata la seconda azione. Ma questa è l'operazione più semplice, noi la disegniamo con una freccia. La freccia che indica il percorso e il verso di percorrenza che il token può fare. Come, lo leggo? Come la leggo questa freccia? Vediamo questa intermedia. Dico che l'azione send account information non potrà essere iniziata finché l'azione receive order non sarà completata. Detto in termini più semplici, Prima devo fare receive order e dopo send account information. E dopo posso fare send account information. Mm? Eh, sarebbe sbagliato pensare dopo aver fatto receive order allora faccio send account information. Allora faccio non è detto perché magari non viene fatto. Mm? Può essere fatto. Non è detto che venga fatto. Cioè non c'è nulla che dice che il token deve per forza attraversare un'azione, un'azione debba essere fatta o che il token debba arrivare alla fine speriamo di sì, perché vuol dire che riusciamo a finire questi processi ma potrebbero benissimo, non è vietato da nessuno che si fermi a metà e quindi noi abbiamo il token che nasce ovviamente nel nodo di partenza e poi segue le frecce finora abbiamo solamente il costruito sequenziale allora, l'attraversamento delle frecce è un'operazione istantanea. Unici, gli unici punti in cui il token rimane fermo è, sono le azioni. Quindi ingresso all'azione aspettando che l'utente decida di farlo e dentro l'azione aspettando che l'utente finisca di farlo. Ma quando il token è fuori dalle azioni, tra un'azione e l'altra viaggia istantaneamente, non ci sono ritardi. Okay? Se vogliamo introdurre ritardi... Ci sono dei costrutti apposta per farlo, ma normalmente le frecce sono istantanee. Quindi così come il token nasce viene immediatamente portato all'ingresso della prima azione e lì sta fino a quando un utente non decide di farsi carico di quell'azione. Quando l'utente si fa carico di quell'azione e la termina, la conclude, allora il token viene subito portato in uscita a quell'azione e si ferma all'ingresso di quella successiva. E così via. Una regola di viaggio molto semplice. Fintanto che ovviamente anche casualmente le frecce portano il token fino al nodo finale, a quel punto il token viene distrutto, come avevamo già visto prima. Quindi attraverso questo costrutto possiamo definire dei processi che siano puramente sequenziali, un'azione dopo l'altra, dopo l'altra, dopo l'altra, che dice che una determinata azione non può essere iniziata se non è completata non è terminata completamente un'azione precedente l'opposto della combinazione sequenziale ovviamente è una combinazione parallela cioè posso fare più cose contemporaneamente il token abilita No? Contemporaneamente più azioni diverse, le quali quindi possono essere fatte in modo indipendente, arbitrario, asincrono. Adesso questa parola parallelo è un po' forte, si chiama così ma in realtà non è detto che debba essere per forza eseguita in parallelo, anche perché se l'utente è uno solo non è che può avere, gli si possono moltiplicare le mani per fare troppe cose in parallelo. Però ci possono essere azioni che magari sono svolte effettivamente in parallelo da utenti diversi, oppure azioni che vengono svolte ma non ci interessa l'ordine con cui vengono svolte. Poi quando avete fatto domanda di laurea avete dovuto fare una certa serie di operazioni, e faccio alma laurea, e vado a pagare il bollettino, e carico la tesi, eccetera, eccetera, Tutte queste azioni erano tutte necessarie per poter fare la domanda. Ma le potevi fare in qualunque ordine. Cioè non c'è nessuno che diceva che devi fare la malauria prima di pagare il bollettino o viceversa. L'importante è che a un certo punto tutte venissero fatte. Quindi sono azioni che devi poter fare, cioè il sistema informativo ti deve predisporre in modo che tu le possa fare, e quindi sono abilitati, devono avere un token pronto. ma le puoi fare nell'ordine che vuoi. Quindi in qualche modo è un vincolo più leggero rispetto a quello sequenziale. Quello sequenziale ti dice che devi fare questa, questa e questa per poter arrivare sotto, ma devi farle in quell'ordine. Mentre noi invece stiamo dicendo adesso, una cosa più semplice, devi fare un certo insieme di cose, non mi importa l'ordine, l'importante è che le faccia. Che tu le faccia. Allora questo, per poterlo, per poterlo gestire però, Devo avere la possibilità di dividere, di moltiplicare il token. Perché se l'utente deve essere messo in grado, deve poter svolgere azioni diverse, ciascuna di queste azioni deve avere il token in ingresso, pronto a essere consumato. Ma se il processo quando nasce crea un token solo, io a un certo punto devo moltiplicarlo questo token lo moltiplico attraverso questo simbolo, che prende il nome di eh, split, che è cioè divisione, oppure fork, come forchetta, un po che ri ricorda un pochino la forma di una freccia che entra e due che escono. Allora, in questo simbolo, quando viene incontrato dal token, il token prende, oh, pardon, il simbolo, il fork, Prende il token in ingresso e ne fa tante copie quante sono le frecce di uscita. E queste copie vengono propagate ovviamente con le solite regole. L'esecuzione di un fork è istantanea. Quindi il token non si ferma qua. Passa attraverso una fotocopiatrice al volo. Quindi abbiamo un token che qua viaggia in modo sequenziale. Quando termina l'operazione receive order, il token esce, arriva qua e immediatamente si sdoppia e le due copie proseguono per la loro strada. Di qua e di qua trovano due azioni e quindi, cosa fa il token quando trova un'azione? Si ferma sulla soglia, si ferma all'ingresso di quell'azione rendendola abilitata. Quindi il token arriva, si sdoppia subito senza fermarsi, non può rimanere fermo lì va giù, lì non c'è un'azione, se non c'è un'azione il token non si ferma mai e rende attive queste due azioni. Queste due sono due copie dello stesso token, in questo caso stiamo parlando di una procedura di acquisto, no? vedete che c'è un ordine che viene ricevuto, viene poi evaso quell'ordine, vengono... Eh, fornite l'informazione sul pagamento quindi immaginiamo che un'azienda di processi di questo genere di gestione dell'ordine ne avrà mille al giorno sono mille token diversi eh? perché l'ordine in cui io compro le caramelle è diverso dall'ordine in cui tu compri i cioccolatini sono token distinti un token per ogni ordine ma quell'ordine delle mie caramelle, quando arrivo in un fork, si divide in due coppie di se stesso. Non è un altro ordine. Okay? Noi dobbiamo immaginarci questo diagramma, torno indietro, come, uno, io mi immagino come un foglio su cui ci sono sopra tanti fogli di carta velina, trasparente, e ciascun foglio trasparente rappresenta un diverso ordine, sul quale viaggiano questi token. Okay? Quindi contemporaneamente lì ci sono mille token che stanno muovendosi vorticosamente, ciascuno relativo a un ordine, ciascuno avrà dentro l'informazione di chi ha ordinato, del prodotto, della data, eccetera, eccetera. Okay? È legato dei dati, delle informazioni. Ma poi ci sono dei casi in cui su un determinato ordine il token si replica, si sdoppia. Quando ho detto la fotocopia in realtà sono stato poco preciso, perché quando io faccio una fotocopia un oggetto, ne creo due diversi, che da quel momento in avanti sono indipendenti, per cui io potrei pasticciare uno e non l'altro, e da quel momento in poi potrebbero essere diversi. Invece qua sono fotocopie collegate, se modifico una modifico anche l'altra, perché in realtà i dati sottostanti sono sempre gli stessi. Queste sono informazioni di controllo pure, cosa posso fare. E, quindi, Vuol dire che a questo punto l'utente può fare questa azione, può fare quell'altra, può fare prima una e poi l'altra, solo una e non l'altra, solo la seconda e non la prima, tutte e due contemporaneamente, due utenti diversi possono fare ciascuno, uno la quale di sinistra e l'altro quella di destra, se hanno l'autorizzazione per poterlo fare, qualunque cosa. Ciò che è chiaro è che dopo che però l'ordine è stato evaso, non, non viene evaso una seconda volta, perché poi il token da qua esce e chissà dove va a finire, quindi verrà eseguita al più una volta l'azione di sinistra e al più una volta, cioè 0 o una volta, l'azione di destra. In un ordine non specificato, che non mi interessa vincolare, non mi interessa specificare. Ok? Questo, questo è la massima libertà. Tante cose le puoi fare. Quindi se noi avessimo un sistema informativo anarchico, sarebbe bello da fare perché basterebbe avere Nodo iniziale, nodo di fork, 30 frecce in uscita che vanno a 30 azioni diverse. L'utente fa quel che vuole. In realtà, noi dovevamo, vogliamo ancora fare un passo in più perché non ci basta avere un sistema informativo che permetta sia di evadere l'ordine se ne hai voglia, sia di inviare l'informazione del pagamento se ne hai voglia, oppure magari tutte e due le cose. No, io voglio avere un sistema informativo in cui entrambe le cose vengono fatte per davvero. E io sappia quando queste vengono fatte. Come dicevo prima della domanda di laurea, io per fare la domanda di laurea devo essere sicuro che una certa serie di cose vengano fatte, tutte, siano compiute. Non solo che l'utente le possa fare. Poi va bene, lui le può fare, ma a un certo punto mi dici quando le ha fatte, mi dici se le ha fatte, se le ha fatte tutte. Ecco, questa è l'altra metà della, del costrutto, che è l'inverso del, dello split, l'inverso del fork, che è il punto di sincronizzazione. Cioè, quando io ho tanti token che vanno in giro perché abilitano l'utente a fare operazioni diverse, arriva un momento in cui mi devo chiedere ok, adesso fermiamoci un attimo a vedere a che punto siamo con le varie cose in parallelo e vediamo se le abbiamo fatte tutte. <coughs> Questo di solito è la controparte rispetto al fork, è un'operazione che chiamiamo di sincronizzazione o informalmente di join. No? Quindi riuniamo vari flussi di esecuzione che inizialmente avevamo diviso. Il simbolo è lo stesso, simbolo grafico, con la differenza che nel fork entra una freccia e ne escono molte, nel join Entrano molte frecce e ne esce una sola. Allora, come funziona questo costrutto? Al contrario. Quindi, al suo ingresso, il simbolo di join, si attende di ricevere tanti token quante sono le frecce d'ingresso, quante sono le frecce entranti. Quindi se ho due frecce mi aspetto di ricevere due token, uno da sinistra, uno da destra. Il primo che arriva aspetta, quindi se arriva un token dalla parte di sinistra rimane bloccato lì nel join fino a quando non arriverà anche il token dalla parte di destra. Quando saranno arrivati tutti, immediatamente i vari token vengono ricomposti in uno solo che prosegue in uscita. Quindi, nel nostro esempio, noi avevamo un token da un lato, che era stato generato dal fork di prima, e eh, viene, quando termino l'azione fulfill order, il token viene mandato fuori e arriva a un'operazione di join. La join si chiede, ok, questo token completa l'insieme dei token che mi aspettavo di avere, cioè ce ne, ho, ne ho esattamente uno per ogni ingresso? No, perché in questo caso ne ho uno solo, ma ho due ingressi. Quindi quello rimane fermo lì. Poi, in un altro momento, arriverà un altro token dall'altra parte, in questo istante il join si sblocca, quindi vede che sui suoi ingressi ci sono tutti i token che servono, li ricombina e li fa proseguire. Quindi l'azione di concludi l'ordine viene fatta dopo che sono sicuro che l'ordine è stato evaso e le informazioni di pagamento sono state comunicate, sono state inviate. Non so in quale ordine queste due cose siano state fatte, ma sono sicuro che sono state fatte entrambe. C'è una domanda, dimmi. Sì. Sì. È lo stesso token, sempre, anche qua. Quindi la domanda chiedeva eh, se, visto che lo split in realtà crea tante copie fantasma dello stesso token, perché è sempre lo stesso, cosa succede col, col join? E Il join si lavora con token identici, quindi io non posso avere token diversi che vengono ricombinati, ricombina copie di, di me stesso, dello stesso token. Quindi questi vari tanti diversi token relativi ai diversi ordini vivono su piani paralleli, non, si, non interagiscono tra di loro, non si danno fastidio. Quindi questo join va a riunire due copie dello stesso token che poco prima, o tanto prima, avevo diviso. Quindi la combinazione di un fork e di un join permette di creare dei blocchi di esecuzione libera o esecuzione parallela e poi a un certo punto invece rimettere un, quello che chiamiamo qua un punto di sincronizzazione cioè un punto in cui sai, vai a fare le passeggiate a un certo punto ti fermi aspettando che siano di nuovo tutti arrivati e quando il gruppo di uno rifatto eh, ricomposto, ricompattato, riparti no? perché sai che ciascuna azione è stata, comp è stata completata tra le varie azioni. Adesso noi immaginiamo, abbiamo facilità a pensare che queste due azioni, fork e join, siano sempre a coppie. Diciamo che non ha senso avere un join se non ho almeno due token in giro, e quindi se non ho almeno fatto un fork sopra. Quindi normalmente sono, come dire, aperta parentesi, chiusa parentesi, no? l'inizio e la fine di un blocco parallelo. Ma poi vedremo invece dei costrutti un po' par più particolari in cui questo non è sempre vero. Il linguaggio degli activity diagram è un linguaggio molto libero. Quindi tu puoi anche farti del male, volendo, facendo tanti fork senza nessun join, poi tutti questi token che vanno in giro e non sai più... Però sei libero di farlo. Non c'è nessuna limitazione sintattica al modo in cui uso questi costrutti. Se li uso male, magari il processo sta facendo delle stupidaggini però non è eh, un vincolo forte. Quasi sempre, detto ciò, li useremo a coppie per avere una rappresentazione strutturata del nostro processo, facile da comprendere. Ok, c'è un'altra coppia di costrutti? E purtroppo questi costrutti dobbiamo veder, digerirceli un po' tutti insieme perché non si riesce a fare un esempio che non sia iper banale se non abbiamo un minimo di linguaggio, no? Quindi vi chiedo pazienza ancora un paio di costrutti prima di, di passare poi a un esempio, poi quelli un pochino più avanzati li vediamo più avanti chiaramente. Allora c'è un altro modo di combinare le azioni finora Tutte le azioni che disegnavamo erano, diciamo, obbligatorie o erano possibili nel momento in cui il token arrivava al punto giusto. Però ci sono dei casi in cui certe azioni, o meglio, in funzione del valore di certi dati o di certi comportamenti, certe azioni sono possibili oppure no. Dicevamo, se io faccio, da parte di un, faccio già parte di un, di un team, non posso chiedere di unirmi a un altro team. Quindi l'azione richiede di unirti a un team dipende dal fatto che tu faccia da parte di un team. E quindi ho bisogno di un costrutto che mi permetta di condizionare l'esecuzione o la possibilità di eseguire un'azione a certe condizioni logiche. Quando vi ho introdotto i diagrammi di processo ho detto ci danno le regole logico-temporali. Ah, finora abbiamo solamente visto le, le, le regole temporali. Questo deve venire prima dell'altro. E Adesso mettiamoci dentro anche quelle logiche. Quindi, quando vogliamo far sì che il processo evolva in modo diverso, a seconda del verificarsi o meno di certe condizioni, che in linguaggio di programmazione chiameremo IF, no? l'istruzione di scelta, ci serve un costrutto che appunto, modelli questa operazione concettuale di scelta. <coughs> questa scelta è rappresentata da un simbolo, che è un rombo, con una freccia entrante e molte frecce uscenti, che però si comporta in modo opposto al fork. Nel fork entra un token ed è, dalla freccia entrante unica, ed escono tanti token da tutte le frecce uscenti. Nel nodo di scelta, invece, il token entra dall'alto ed esce da una e una sola delle frecce uscenti. Posso avere due, tre, dieci frecce uscenti, ma il token, quando entra nel rombo, esce esattamente da una di queste dieci frecce. E come fa il token a sapere da quale freccia uscire. Beh, ciascuna freccia uscente è etichettata con una condizione logica che si chiama guardia, che è indicata tra parentesi quadre. Quindi il token arriva, il token, ricordiamoci, si porta dietro dei dati, la conoscenza di chi è l'utente, di qual è la pratica che sta facendo, dell'esame che sta sostenendo del, dell'hackathon a cui partecipa, eccetera. Quindi, ho informazioni dentro il token che vanno a pescare nel modello concettuale. Okay? Vanno a pescare dei dati nel modello concettuale. Quindi, quando il token arriva, immaginandoselo così, sul, sul rombo, lui va a valutare tutte le, tutte le guardie, no? tutte le condizioni logiche che sono scritte su tutti i rami di uscita. Ad esempio in questo caso quick order chiede questo è un ordine rapido o no? E cos'è questo quick order? Sarà di sicuro una proprietà della classe order all'interno del modello concettuale. Allora si chiede questo ordine di, di, a cui fa riferimento il token, la sua proprietà quick è vera o falsa? Se è vera allora il token che è entrato da sopra uscirà di qua, se è falsa allora il token uscirà dall'altro ad abilitare azioni successive diverse. Allora, questo però significa due cose. Uno, che siccome il rombo non è un'azione, il token non si ferma. Quando arriva qua, istantaneamente, deve sapere da che parte andare. Questo vuol dire che il tipo di espressione che scrivo nella guardia, l'espressione logica, deve essere calcolabile con le informazioni che io, il sistema informativo ha già a disposizione, che ha già acquisito. Non posso fermarmi lì a chiedere all'utente cosa vuoi fare. Non è il punto in cui l'utente decide cosa vuole fare se vuole l'ordine rapido o no, se vuole la spedizione espressa oppure no. Quello l'avrà deciso quando ha inserito l'ordine, l'utente in testa. Qui è il punto in cui il sistema informativo, sulla base delle informazioni che deve già avere, decide che azioni fare. Per poter evadere l'ordine di un tipo o l'ordine di un tipo diverso. Okay? Quindi ricordiamoci, chiediamoci sempre, ma a quel punto lì, quando il token arriva lì, le informazioni che mi servono per valutare la guardia di sinistra o di destra, le ho già? Se non le ho, mi serve un'azione prima, o subito prima, o tanto prima, non importa, l'importante è che sia prima, in cui acquisisco queste informazioni. Quindi la, la, la scelta viene fatta istantaneamente, il token non si ferma, non aspetta, sulla base di informazioni già acquisite. Quindi la responsabilità mia, che ho modellato il sistema, l'Activity Diagram, essere sicuro che quell'informazione ci sia, in questa azione, in un'altra. E sicuramente faccio riferimento a dati che nel modello concettuale sono presenti. Adesso il cliente è italiano o straniero. Può esserci una guardia di questo genere, ma nel modello dati, nel modello concettuale, sul cliente o la nazione ce l'ho quel campo, perché sennò non potrò chiedere al sistema non informativo di scegliere un percorso piuttosto che un altro sulla base di un dato che non ho. Questa è la prima osservazione, la prima conseguenza, il primo corollario. La seconda conseguenza è che, visto che questo non duplica il token, ma sceglie solo da quale uscita uscire, scusate il giro di parole, se io ho tante frecce uscenti, ciascuna con la sua guardia, In ogni condizione dovrà esserci sempre una e una soltanto delle guardie vera e tutte le altre false. È vietato e sbagliato, è un errore di modellazione, creare due guardie le quali possono essere contemporaneamente vere. Oppure creare un set di archi uscenti in cui le guardie possano essere tutte false. E cosa fa il token? Si suicida. Non può rimanere bloccato, non può rimanere bloccato e non può sdoppiarsi. Quindi quando arriva a questo bivio, lui ha dieci strade di cui una è verde e tutte rosse. Poi cambierà quale è verde, in funzione dei dati che il suo token si porta dietro. Ma quando io scrivo le espressioni, devo essere sicuro che questo si verifichi sempre. Allora, un modo facile, con due espressioni sole, è etichettarne, quando ho due frecce uscenti sole, etichettarne una delle due con sito else. Se è vero questo, se no, l'esatto contrario dall'altra parte, per esclusione l'altro. Quindi un else va a catturare, va a garantirsi che non ci siano mai le strade tutte chiuse, perché alla peggio vado nell'ES. Però se avessi tre o quattro frecce uscenti, devo fare attenzione io che non ce ne siano due vere contemporaneamente. E non è solo pignoleria, ma è, ci obbliga a ragionare su che cosa deve fare il sistema informativo in quel momento, in quella condizione. Devo capire qual è la regola con cui tu, non ho capito, aspetta, devi fare prima domanda di anticipo per la laurea magistrale oppure prima mettere gli esami nel carico didattico. Beh. Allora, qualcuno a un certo punto, quando ha implementato, implementato il sistema, si è fermato a decidere cosa deve essere fatto in un caso oppure nell'altro. E queste decisioni poi alla fine vanno a ragionare su questi dettagli. Ma qui c'è cioè, due fracce d'uscita? In questo caso cosa deve succedere? Mm. E quindi ci vuole la, la dovuta attenzione no, così nel definire queste guardie. Quindi in questo caso abbiamo un ordine che noi non sappiamo, ma questo token dentro era collegato oh, pardon, a un dato che aveva l'informazione quick order, e quindi immediatamente viene portato l'ingresso a questa attività. Vuol dire che per quell'ordine, lì, nello specifico, la normal delivery è un'azione che non viene mai fatta, che il sistema informativo non ti permette di fare, perché non, a queste condizioni logiche, cioè a questi valori, informazioni sull'ordine, non deve essere fatto, punto. e quindi poi da lì in avanti il token prosegue con le regole del percorso che troverà. Ovviamente quando c'è un if a volte può esserci la necessità o il desiderio di far riconvergere questi vari percorsi alternativi, a questo punto non sono percorsi in parallelo, faccio questo e anche quell'altro, ma faccio questo e se faccio questo di sicuro l'altro non lo farò o viceversa. E quindi ho bisogno di un nodo complementare al nodo di scelta, alla CHOICE, all'IF, che riunisca questi cammini. E questo nodo prende il nome di nodo di fusione, di merge, dei vari percorsi, e si disegna anche lui nello stesso modo del, del CHOICE, con un rombo, anche qua con la differenza che ho due frecce che entrano e una che esce, mentre invece il, il, ehm, il CHOICE ha una freccia che entra e ne ha molte che escono il comportamento del nodo di merge è banalissimo non fa niente qualunque cosa entri esce Punto. nel momento stesso in cui entra, passa quindi se per caso gli arriva un token da sinistra lui immediatamente lo fa scendere sotto, lo fa uscire da sotto se per caso gli arriva un token da destra immediatamente lo fa uscire da sotto allora noi sappiamo perché vediamo il modello intero che se gli arriva un token da sinistra di sicuro non gli arriverà anche da destra, perché a monte non ho fatto in modo che, non, che questi due cammini fossero incompatibili, però al nodo merge non mi interessa. Noi vedremo che esistono dei costrutti in cui posso mettere uno split sopra, parallelo, divido i due token e poi sotto anziché un join metto un merge. Quando ad esempio voglio che due cose siano possibili, ma non mi interessa obbligarti a farle entrambe, allora tirerò i due token, se lo fai bene, e il token va avanti, se non lo fai, fa lo stesso. Sono costrutti particolari no? che non, non vedremo oggi. Usi particolari di questi costrutti, diciamo, i costrutti sono sempre gli stessi. Quindi si possono combinare anche in modi che, se voi arrivate un po' da un background di programmazione, sembrano un po' strani. no? però qui non stiamo programmando, stiamo descrivendo, modellando più ad alto livello, quindi possiamo prenderci anche qualche libertà in più. Quindi in questo caso dicevamo che il nostro token, che era un quick order, eh, l'animazione non, non è finita, scusate, da qua uscirà direttamente da sotto. Um, ok. Per ora fermiamoci qua, allora abbiamo, tanto per riassumere abbiamo analizzato questi costrutti okay, che riassumono le regole di viaggio del token e questi non fanno altro che collegare tra di loro azioni. Allora spendiamo tre minuti a guardare questo come si modella in Ashta dal punto di vista dell'interfaccia, poi giovedì mattina invece completiamo l'esercizio sull'Hackathon. No? Allora andando a prendere questo hackathon noi creiamo un nuovo activity diagram. Allora, nel diagramma di attività vedete che la paletta dei simboli là sopra è cambiata e quindi abbiamo in particolare il nodo di partenza, il nodo d'arrivo e le varie azioni, action, che possiamo inserire. Oh, Uh, e collegare tra di loro con le frecce, col simbolo freccia, oppure basta semplicemente collegare un'azione all'altra, in questo modo, no? per definire la sequenza. Per definire il fork e il join abbiamo questo simbolo per il fork, che è predisposto per ricevere una freccia in ingresso e ne possiamo agganciare molto in uscita. C'è il nodo di join, che è questo. E poi abbiamo i nodi di scelta che sono qua. Adesso quest'icona si legge male perché hanno cercato di fare sia il rombo che le fraccioline intorno e quindi sembra uno sgorbio però è semplicemente il rombo che posso usare in modo diverso, in modi diversi. Ecco, quello che faremo in più, quello che non è previsto dal, dall'UML, è un po' sottintesa, e ci chiederemo anche sempre che cos'è il token, perché questo token è implicito, è sottinteso nel diagramma, ma per noi deve avere un significato. Allora, per, per spiegarlo ci obbligheremo ad aggiungere una nota, che è qua, nel diagramma, che dice che il token, che cos'è? Ad esempio, potrebbe essere un nuovo hackathon. Ad esempio. Allora, detto così, significa che questo processo verrà eseguito una volta per ogni hackathon. Se ho 100 hackathon nell'anno, avrò 100 token distinti. Poi, se, quel, se ciascun hackathon ha 1000 iscritti, non importa, il token è sempre uno. Quindi per descrivere il processo descrivo il nome, quindi diciamo la gestione hecaton, do il nome al diagramma e spiego cos cosa rappresenta il token di quel diagramma lì. Un sistema complesso come quello nostro dovrà essere descritto attraverso molti diagrammi diversi, se provassimo a mettere tutto in un unico diagramma diventerebbe complicatissimo. Un unico, una sorta di flowchart enorme, complicato, difficile da leggere. Mentre invece conviene spezzare le varie attività nei vari flussi. Penso ad esempio dalla creazione, definire, creare, e attivare l'hackathon, è un pezzo. Iscriversi e formare i gruppi è un altro valutare, chiudere, fare la classifica, è un altro pezzo. Sono varie fasi che possono corrispondere a processi diversi, che possono avere token diversi, perché la creazione dell'hackathon è una, l'iscrizione è uno per ogni utente. Allora come token sceglieremo il singolo utente che si iscrive, le informazioni del singolo utente. Quindi la parte più difficile è capire spesso quanti processi devo fare e qual è il token di ciascuno di questi processi? Poi, una volta chiaro quello, ci sono alcune azioni che devono essere poi collegate con queste regole, ma questa è la parte più semplice, tutto Ok? Allora, ci vediamo giovedì per andare avanti con questo esercizio. Grazie.